Salve a tutti, sono Marta Garbin e siamo qui su Storytime, il format che vi permette di raccontare le vostre vite. Sono qui oggi per parlare con Ana Delgado, ma prima di parlare con lei vi ricordo i nostri canali social. Ci trovate su Instagram, su Storytime, Scolo Ufficiale, e su Facebook, su Storytime Official. Passo però direttamente la parola ad Ana a questo punto. Allora intanto ciao Ana. Ciao, buonasera, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Allora Ana, di che cosa andremo a parlare oggi? Allora, parliamo dell'associazione Conta su di te. È un'associazione nata per favorire l'integrazione delle donne straniere in Italia attraverso una serie di eventi e iniziative che si spera possa aiutare comunque le donne, soprattutto al momento padovane, a interagire ed integrarsi in un modo giusto in Italia. Certo, allora um, perché è nata questa esigenza secondo te? Quando è nata l'esigenza di aprire un'associazione così? Allora, eh, l'esigenza in realtà è abbastanza personale, perché lavorando nel settore eh, dell'immigrazione, assistendo gli stranieri nella loro documentazione, eccetera, eh, ho capito che comunque c'è bisogno di dare il proprio contributo, nel mio caso, alle donne che certo. hanno bisogno comunque di informazione, di capire come comportarsi, di capire i, i punti di riferimento della città, cioè come muoversi e sì. conoscere il mondo che le circonda. Sì, ti chiedo Anna però, quando tu ti rivolgi alle donne straniere, uh -huh. mh, per straniere intendiamo da qualsiasi altro posto che non sia l'Italia oppure ci sono, degli, cioè, magari da un certo paese o certe cose? No, tutti i paesi del mondo, okay. indifferentemente. Certo, allora Anna, intanto ti chiedo quali sono gli obiettivi di questa associazione, quindi qual è la vostra missione ecco? La nostra menzione appunto è quella di aiutare le donne straniere ad integrarsi e a conoscere la realtà in cui vivono attraverso vari progetti come dicevo prima ad esempio in questo momento abbiamo pubblicato un forum sì. dedicato alle donne straniere e impostato nelle varie lingue del mondo oh, okay. tramite questo forum le donne possono collegarsi entrare nei gruppi e comunicare tra di loro nella propria lingua madre quindi magari ci sono delle donne appena arrivate o che sono qui da poco tempo e non riescono a esprimersi ancora in modo giusto in italiano, questo forum mira proprio ad aiutarle ad entrare qui, lì possono non lo so, eh, modificare il sito nella loro lingua e parlare anche con altre donne del loro paese, non solo di Padova, ma, ma anche di tutta mm -hmm. Italia chiedere informazione, insomma, capire bellissima bene come, come funziona e i gruppi sono suddivisi nelle varie lingue del mondo. Ok, bellissima questa frase, sì. veramente penso che possa aiutare tantissimo, soprattutto le persone che magari sono arrivate qua da poco, che quindi devono ovviamente capire come esatto, devono comportarsi sì. e tutto. Certo, però, allora ecco, mh, parlando di questo forum, uh -huh. quando ti è venuta in mente questa idea? come è stato crearla? Cioè, hai avuto dei supporti? È stato tutto di punto in bianco? Come è successo? Diciamo che ehm, mi è venuto in mente capendo che comunque i social network ormai sono alla base della comunicazione di, di tutte le penie del mondo. Certo. E quindi ho pensato perché non utilizzare questo mezzo per fare in modo che anche tra donne possano comunicare, cioè, perché le donne possono comunicare tra di loro, certo. è un mezzo che è anche semplice, anche se sei a casa, sei una donna che non puoi uscire, non puoi parlare, insomma, tante cose, puoi comunicare con altre donne nella tua lingua anche se non sai l'italiano, quindi sentendo varie storie, mm -hmm. ho pensato a questa cosa. Ecco, vuoi raccontarci magari una storia che può essere la tua storia personale o la storia di qualcun altro ehm, che credi che magari ti sia rimasta impressa per cui hai voluto proseguire con questo, questo obiettivo? Ma, storie ce ne sono veramente tante perché comunque lavoro con gli stranieri da circa vent'anni, okay. però posso parlare della mia storia quando certo. sono comunque arrivata in Italia, nemmeno io sapevo l'italiano, capisco che se avessi avuto magari dei riferimenti che esistono adesso magari quando sono arrivata io era un po diverso che esistono già comunque adesso probabilmente avrei scelto delle strade diverse avrei fatto dei percorsi un po più ampi avrei comunque fatto delle strade diverse certo, sì. <ride> ecco ecco ma allora mh, parlami di quello che per te è il riuscire a dare questo potere, ecco, a, alle donne che magari si sentono in difficoltà. Sei contenta di farle sentire a loro agio? Ecco, il tuo obiettivo è che comunque anche loro si sentano bene in questa società e poi si riescano a integrare appunto nell'Italia. Esatto, perché allora l'obiettivo è far capire comunque alle donne straniere in questo caso, perché sono leggermente più svantaggiate certo. di chi vive qui, che tutti possiamo dare il nostro contributo, tutti possiamo crescere, tutti possiamo raggiungere degli obiettivi, formarci, conoscere, capire, mm -hmm. lavorare, insomma, si può crescere, cioè, certo. non, non è il fatto di arrivare da un altro paese, non conoscere la lingua, non è per forza un punto negativo, perché ci si può informare, ci si può formare, si può crescere, si può raggiungere degli obiettivi, ma se si perseguono. L'associazione ha l'obiettivo di far capire alle donne che bisogna contare su di te, <ride> capito? Certo. Se conti su di te, senza aspettarti sempre che magari ci sia qualcun altro a farlo per te, riesci a raggiungere gli obiettivi che, che ti prefissi. E mira anche a far capire alle donne che ognuna ha il proprio potenziale, sia in un settore, sia nell'altro, sia in un modo, sia nell'altro, ma ognuna di noi, come donna, ha il proprio potenziale che può tranquillamente sviluppare. Certo, ecco, parlando del, del potenziale, quando eh, ti è andata questa idea appunto e hai iniziato magari a cercare ecco, su qualche <ride> piattaforma come fare tutto, hai fatto tutto lo solo o ti sei fatto aiutare a un team? No, ho fatto tutto da sola in realtà. Oh, complimenti. Oddio, ho avuto degli aiuti, non so, in famiglia, mio marito, sì, mia cioè, figlia, no. mi hanno comunque sostenuta, mi hanno dato delle idee, però non mi sono appoggiata a degli enti esterni. Come, complimenti comunque. <ride> Grazie. Non è da poco. Ecco, allora, parlando di tuo marito e tua figlia, hanno supportato quella che era la tua idea? Erano d'accordo? Assolutamente sì, mi hanno dato anche parecchie idee. Sì, sì. Bene, bene. Questa è una cosa molto importante, sì. perché penso che il supporto della famiglia, soprattutto in questi casi in cui magari... Sì. Ecco si fa un attimo riferimento Grazie. a quello che può essere la difficoltà, ecco, è importante avere il supporto, quindi sono molto contenta per te. Grazie, infatti adesso pensiamo ad un progetto mm -hmm. che è quello di creare un libro mm -hmm. con la storia delle varie donne, cittadine padomane senza cittadinanza come, vengono sì. chiama, come si chiama, e creare questo libro dove ogni donna racconta la propria storia vissuta nel proprio paese e la storia vissuta una volta arrivata in Italia con l'impressione scritta tramite il disegno dei loro bambini. Quindi vorremmo creare questo libro, sarebbe fantastico se potesse essere patrocinato dal Comune di Padova, però insomma questa è un'altra cosa. Veramente. Certo, no, oh, no, bellissima comunque come idea sì. anche questa, e, effettivamente coinvolgere ancora sì. di più, soprattutto in un libro che è qualcosa di scritto e che rimane. Sì. Allora io ti ringrazio di essere stata con noi, a questo punto ti chiedo se vuoi dare i tuoi canali social. Sì, certo, allora il, il sito del forum che abbiamo appena aperto è www.forumcontasudite, il nostro sito dell'associazione è www.contasudite.com Allora io ti ringrazio Anna per essere stata con noi, Grazie. a, a questo te. punto ti chiedo se hai un saluto finale o un consiglio finale per i nostri radioascoltatori? Ma il saluto finale ovviamente a tutte le persone che ci ascoltano, mia figlia, certo. <ride> sicuramente mio marito, e il consiglio è quello sempre di contare su se stese donna straniera, donna di qualunque nazionalità si riesce se conti estremamente esclusivamente su di te certo, allora Ana io ti ringrazio nuovamente di essere stata con noi Grazie. Ti a saluto te. Saluto anche tutti i nostri radioascoltatori vi ricordo un'ultima volta di seguirci su Instagram, su Salitem, Ufficiale e su Facebook, su Salitem, Official. un saluto da Marta e alla prossima intervista Storytime Evoluzione Radio